Obscurium lancia sul mercato una nuova colla cianoacrilica che risolve tutti i problemi delle vecchie colle come ATTAC, un sistema di incollaggio di nuova generazione di derivazione militare che ha la proprietà di assorbire urti e scossoni senza rompersi. Come primo test vogliamo far vedere la differenza di consistenza della colla una volta asciutta, per prima cosa marchiamo l'area perché poi si possa riconoscere quando le colle si saranno indurite. Proviamo una colla ZAP per plastica e versiamo tre gocce che lasceremo asciugare. Poi abbiamo preso una colla Coesior super densa e verseremo tre gocce anche di quella. un ciano acrilato fa presa completamente entro 24 ore è importante ricordarlo prima di portare i propri pezzi appena incollati allo sbaraglio esattamente dopo un giorno eccoci ad incidere la superficie questa è la prima colla, molto rigida, molto dura praticamente non la riusciamo quasi a scalfire come vedete le righe sono sottili e questa colla non cede minimamente alla punta del nostro bisturi che peraltro è affilatissima. Osserva ora come la colla Coesior nonostante sia completamente polimerizzata e perché è stata incollata 24 ore fa, mantenga una certa elasticità. Come puoi vedere, anche se stiamo facendo fatica a, a muoverla, la colla non si stacca a pezzettini vetrosi come quella precedente, Rimane invece gommosa, pur essendo molto dura. Questa gommosità, tra virgolette, permette alla colla di resistere a urti e sollecitazioni. Ed è anche la ragione per cui l'esercito la utilizza per incollare i sistemi di navigazione all'interno dei missili. Nel mondo del modellismo, la colla Coesi ortiene insieme le miniature e resiste a molteplici maneggiamenti oltre che, come vedrai più avanti, ad urti ripetuti. In questo secondo test vogliamo far vedere la differenza di consistenza tra le tre colle. Coesior produce la versione fluida, la versione densa e la superdensa. Ognuna ha un utilizzo specifico. La colla fluida è utile quando le due parti da incollare combaciano perfettamente oppure quando lo strato di incollatura deve essere finissimo. Infine, anche quando il materiale che stai incollando è poroso e può assorbire la colla. In quel caso è utile usare una colla fluida proprio perché verrà assorbita di più e più in fretta rendendo l'incollaggio più tenace. Una maggior densità è utile per evitare che la colla coli durante l'incollaggio oppure per incollare pezzi che non combaciano perfettamente, che hanno delle piccole differenze. La maggior densità diciamo fa da riempitivo e, e permette un incollaggio alla fine efficiente. La colla super densa serve ad incollare pezzi che non combaciano bene. I riempitivi all'interno servono a... Fare da stucco, diciamo, tra i due pezzi che stai incollando. È utile anche quando è molto importante che la colla non coli finché la stiamo stendendo. Ricorda che per tutte le colle, minore è la quantità di colla utilizzata, migliore sarà l'adesione. Quindi meno ne metti, meglio è. Obscurium produce anche un primer concatenante che è importantissimo per incollare quelle plastiche che non accettano i cianocrilati, come il polietilene PE, il polipropilene PP e il poliossimetilene POM. In questo test metteremo a dura prova la colla coesior ne stiamo usando una super densa per incollare due bulloni decorati appositamente per il test. Forse ne abbiamo usata anche troppa, ricorda sempre che meno colla si usa, migliore sarà l'incollatura. Ora, dopo averla applicata, premiamo fortemente i due bulloni insieme. Sul metallo tutti i cianoacrilati incollano in 70-80 secondi, però incollano bene. Ora premiamo con forza e lasciamo i bulloni per 40 minuti ad asciugare, non 24 ore, 40 minuti. I due bulloni uniti ora verranno fatti cadere da un'altezza variabile tra i 40 e i 60 centimetri su una scrivania di legno. Come vedrai, il bullone incide il tavolo ma non si stacca. Abbiamo provato decine di volte. Non farlo a casa con una miniatura. Grazie a questa colla non dovrai più tremare quando qualcuno ti chiederà Posso vederlo?